La prima cosa che penso quando leggo uh, il mio libro è che si capisca quello che dico, eh, perché non mi mangio le parole, il mio primo pensiero è quello. Poi mi piace. Sì, ogni tanto mi immagino non, non chi, chi l'ascolta, ma l'ambiente, la, la, no? E, e però sto cercando di evitare di fare le classiche da sceneggiato radiofonico, che so, capitolo 1. No, ecco, volevo fare capitolo 1, una cosa un po' più. Smart, no, più... E inevitabilmente la tua voce è isolata in un ambiente asettico e poi lo riempi tu con la tua testa che è la, la, la cosa figa di, questo, di tutto ciò Ciao, vi volevo informare che oltre al libro che Dio perdona a tutti, il mio libro è uscito l'audiolibro quindi dice, io l'ho comprato perché mi annoia leggerlo ve lo racconto io, personalmente, in persona se volete, se no più di così vi posso fare disegnini ma non, non so se rende quanto l'audiolibro